Ciao a tutte e benvenute ad una nuovissima puntata di Impact Girl! L'ospite di oggi non è una persona che si fa intervistare facilmente, anzi, non è proprio qualcuno che, a cui piace stare sotto i riflettori, e però è un'eroina silenziosa che ha creato dietro le quinte, senza dire nulla, un progettone, parlo del calendario filosofico che ha raggiunto in pochissimi anni solo su Facebook oltre un milione di followers e solo su Instagram oltre mezzo milione di followers, senza nemmeno caricare un video o una foto della propria vita personale. Questo è abbastanza raro, soprattutto quando eh, non facciamo altro che sentire che l'unico modo per riuscire ad avere una, una follower base che sia organica e che sia attiva, che sia coinvolta nei nostri social, dobbiamo per forza pubblicare un video al giorno, dobbiamo per forza mettere in piazza i cavoli nostri e non a tutti piace fare questo. E la cosa bella è che non è una formula valida sempre e comunque, anzi a volte qualcuno lo fa e non funziona proprio. Invece il calendario filosofico non fa altro che condividere la passione che ha portato Sofia Cioni, protagonista di questa puntata e fondatrice di questo incredibile progetto, a creare e cioè la voglia di riflettere su quello che è il senso della vita, ponderando, eh, dedicando qualche minuto della propria giornata a riflettere su una frase e cercando di capirne, e di coglierne il significato e l'essenza in rapporto alla nostra vita. In questa puntata, insieme a Sofia, cercheremo di capire come ha fatto il calendario filosofico a raggiungere un risultato come quello che vi ho descritto, senza utilizzare le solite forme cliché che si ritiene siano l'unico modo per avere successo sui social. 3, 2, 1, si parte, ma prima ricordati se stai guardando questo video da YouTube iscriviti attivando la campanellina in maniera tale da poter essere notificata ogni volta che arriva una nuova puntata. Se stai ascoltando questa puntata da Spreaker, iTunes, Spotify o qualunque sia la piattaforma che hai scelto, ricorda sempre di darci 5 stelle se ritieni che sia una puntata da 5 stelle, altrimenti sempre 5 stelle. Sto scrivendo scherzando. <ride> e se stai invece ascoltando o guardando l'episodio dal sito web bizacademy.it slash podcast, mi raccomando lasciaci un commento sotto al video. Non vedo l'ora di sapere che cosa ne pensi di questa incredibile puntata. È il momento di tuffarci dentro. Allora Sofia, una delle cose che mi ha colpito di più del calendario filosofico è il fatto che ehm, si tratta di un brand tra virgolette passami il termine senza volto cioè il volto del calendario filosofico è il calendario filosofico in un mondo dove eh, come quello di oggi dove sembra che l'unico modo per farsi notare nei social media per far notare il proprio brand il proprio progetto per avere un impatto sia quello di fare video continuamente dove ci si deve esporre si deve per forza per forza condividere anche la propria vita privata, il proprio personale. Eh, ci sono guru che ci suggeriscono di fare addirittura un video al giorno perché è l'unico modo per riuscire ad emergere in una realtà così satura. Ecco voi invece siete riusciti a, uh, ad emergere in maniera notevole perché uh, se adesso i numeri magari si sono anche alzati rispetto all'ultima volta che li ho visti però siete ad oltre un milione di followers di fans su Facebook e a quasi mezzo milione su Instagram sono dei numeri giganteschi eh, soprattutto per una realtà italiana in un mercato come quello della crescita personale estremamente competitivo in un contesto come quello dei social estremamente competitivo eh, e avete fatto tutto questo senza costringere voi stessi ad esporvi in, um, in prima persona. Anche per fare questa, questa intervista no? Abbiamo fatto un po' di opera di convincimento perché non sei una persona che ama esporsi in prima linea ma adori lavorare dietro le quinte e si vede che questo ha premiato ma come è successo? Come, quanto tempo ci avete messo innanzitutto perché è la prima curiosità che ho e come siete riusciti eh, a, a, a raggiungere questo tipo di seguito? Allora, eh, diciamo su Facebook abbiamo iniziato cinque anni fa, a giugno abbiamo fatto cinque anni e in tre anni e mezzo abbiamo raggiunto un milione di follower. E Non so se c'è un, un vero e proprio segreto, diciamo che quando abbiamo iniziato noi, Facebook sicuramente eh, ti dava più possibilità di crescere, eh, non eh, comunque nascondeva casomai le, come può capitare adesso che a volte ti, ti fa vedere le tue pagine oppure no, ma soprattutto secondo me perché abbiamo fatto una cosa che nessuno faceva, che era quella di dare una frase al giorno, solo una frase e comunque collegarla al, eh, al giorno stesso, quindi dargli una data. Ma perché l'abbiamo aperta? Perché comunque noi facevamo già questo calendario, quindi eh, lo facevamo, noi ogni giorno sfogliavamo la pagina con la frase del giorno e abbiamo pensato di farlo conoscere. E così ci è venuto in mente, di, anzi ci è stato suggerito da un amico, ha detto ma perché per farlo conoscere non ha aperto una pagina su Facebook? E quindi quando l'abbiamo aperta nel 2014 diciamo che ancora non c'era nessuno che pubblicava una frase, siamo stati i primi, dopodiché ci hanno copiato in tantissimi. Quindi il fatto di poter dare solo una frase su cui fermarsi comunque a riflettere, a pensare, eh, per poter anche prendersi quei 2 3 4 minuti al giorno mh, dare questa opportunità alle persone forse è stato questo diciamo il nostro eh, punto di differenza esatto perché i contenuti sono sempre tantissimi ma se te inizi a leggerli tutti non hanno più a un certo punto significato li perdi invece essendo una cosa unica una frase al giorno hai quella poi ti può piacere, non ti può piacere, la puoi condividere oppure no, però ti puoi fermare e, e quindi forse è stato anche questo che ci ha fatto crescere tantissimo perché veramente non c'era ancora nessuno, se invece tu guardi oggi ce n'è 10.000 di pagine che ogni giorno pubblicano una frase, noi eravamo stati gli unici, e, ma quando abbiamo iniziato non lo sapevamo neanche noi che poteva diventare così il successo così certo. immediato e che, che crescessimo no? che saremmo cresciuti così in fretta mm, com perché comunque anche noi ci chiedevamo chissà se può piacere non lo sapevamo era una cosa che facevamo per noi la facevamo solo per alcuni amici abbiamo deciso di farla conoscere così piano piano siamo cresciuti in un certo senso siete stati i pionieri di questa modalità anche se ho la sensazione che un sacco di gente magari abbia provato anche a distanza di poco tempo a fare la stessa cosa, magari non solo in Italia perché poi questa idea delle frasi motivazionali di, di, ispirazione, di ispirazione è qualcosa che è molto diffuso anche fuori e che però non abbia avuto eh, no, la stessa, lo stesso destino di crescita. E mi è piaciuto molto quando hai detto che l'intenzione: secondo me è lì la chiave, potrei sbagliarmi naturalmente, anzi una cosa che ci tengo a sottolineare che tu stessa mi hai detto prima di registrare è io non ho formule che posso eh, dire OK, fate copia e incolla e succederà, e questo mi è piaciuto molto perché le formule non esistono, mm -hmm. soprattutto in contesti come questo, ma in generale nella vita. Quello che però possiamo fare è prendere ispirazione da chi ci è riuscito anche laddove ci ci sia stato un pizzico di coincidenza o di fortuna perché come dicevamo prima di registrare anche la fortuna e le coincidenze vanno colte non è detto che a volte ci passano davanti e neanche ce ne accorgiamo ma um, la chiave che secondo me potrebbe aver fatto la differenza magari è stato proprio il fatto di non avere intenzione um, di andare virali perché la vostra è una vera e propria viralità non parliamo solo di, um, di, di, di centinaia di migliaia di, di followers ma parliamo anche di condivisioni parliamo di commenti le persone cioè i followers ormai si possono anche comprare purtroppo eh, ad oggi, eh, ma eh, la vostra è, è, è una pagina, è una community che è veramente super attiva, è presente, è reale e il fatto che voi siate partiti facendo qualcosa che, eh, in cui credevate senza necessariamente avere l'ambizione di arrivare a 100.000 followers, 200.000 followers e così via dicendo, potrebbe proprio essere eh, stato quello che vi ha permesso di focalizzarvi sulle eh, cose più importanti esatto. che poi hanno portato al resto. Che è il contenuto, che è il contenuto, che è quello poi che ci piace fare, scegliere una frase eh, meditarla, ascoltarla. Deve essere una frase che ci piace noi, noi quando facciamo il calendario ci mettiamo dei mesi perché non le scegliamo a caso, sono frasi che ci devono piacere ed è questo forse in parte di come dici tu anche il segreto che ci siamo noi comunque dietro, che siamo due persone normali. <ride> senza, siamo due persone normalissime e senza grandi ambizioni che lavoriamo non tanto per eh, crescere, perché eh, la nostra pagina deve crescere, dobbiamo avere mi piace perché ci piace farlo, perché quello che facciamo lo facciamo perché piace a noi, se non ci piacesse più e comunque con i nostri anche principi, perché come dici te, si possono acquistare i like, mai comprato uno, si può fare pubblicità all'interno della pagina, sai quante offerte che ci fanno perché per fare le sponsorizzazioni, mai accettata una, quante volte me l'avrebbero voluto comprare, no perché non, non stiamo guardiamo al profitto eh, guardiamo l'autenticità mi verrebbe esatto, da dire, faccio eh, di essere fedele ai vostri valori ai nostri valori e che comunque ci sentiamo due persone normalissime come tutti gli altri e forse in parte anche questo è il segreto. Assolutamente d'accordo. Esatto, che noi praticamente le frasi che scegliamo sono in sintonia con altre tantissime persone che sono come noi, che hanno comunque tutti gli stessi pensieri, eh, le stesse problematiche, la stessa voglia eh, di fare… Credo proprio insomma. che poi sai quando ho ti ho introdotto eh, inizialmente abbiamo detto che eh, eh, il calendario filosofico non ha una, una faccia, una persona che fa video ogni giorno, che va a fare eventi, che deve per forza no, essere sempre in prima linea, però la vostra presenza si sente? Anzi si sente forse molto di più di quanto non si sentirebbe se eh, contro il vostro desiderio contro la vostra modalità di comunicazione vi mettesse a fare delle cose ad esempio dei video o quant'altro soltanto perché ehm, oggi nei social media bisogna fare i video per riuscire ad emergere. Adesso tiro fuori i video ma magari tra un anno sarà qualcos'altro no? Senti Sofia ti chiedo eh, a proposito appunto di, eh, di profitto, non è quella che è la vostra diciamo così eh, stella eh, guida perché eh, avete dei valori a cui rimanete fedeli a prescindere però è chiaro che è importante. Allora ti chiedo mh, come fate eh, a monetizzare questo ecosistema perché voi avete il calendario filosofico. Eh, fisico, quindi cartaceo, poi avete i vostri profili social dove eh, può essere possibile seguirvi. Tra l'altro io eh, spesso girando per i supermercati, i negozi, lo, lo vedo il calendario, lo riconosco, quindi è qualcosa che, eh, che, che ormai insomma, è entrato è entrata nella, nella, nel modus operandi no? del, del nostro paese, mi piace davvero molto, però ti chiedo ok a fine giornata come riuscite a, ehm, a sostenervi? Allora, noi abbiamo anche il sito, quindi vendiamo tantissimo online. Poi, okay. anche, eh, per esempio, questa cosa, noi non abbiamo mai cercato punti vendita che ci vendessero il calendario, ma piano piano sono stati tutti i negozi i punti che ci hanno, hanno cercato noi per poterlo rivendere, cioè anche questo. Noi cioè, abbiamo sempre fatto tantissimi piccoli passi e siamo partiti proprio da... ho iniziato a lavorare da casa, a spedire da casa, poi l'anno dopo ho preso un magazzino, però non siamo mai andati a cercarli mh, più di tanto, so, erano i punti vendita perché comunque lo vedevano in giro, iniziavano a vederlo sui social e eh, ci hanno cercato loro Comunque anche su Facebook ad esempio non è che spingiamo tantissimo la vendita se tu ci fai caso, non sono tutti i giorni a proporre che ho il calendario che è arrivato, non ci piace neanche, neanche questo, ogni tanto facciamo dei post e abbiamo delle campagne, una ragazza molto brava che ci segue, ci fa delle campagne, però anche quelle non vogliamo eh, mettere troppo la parte commerciale sempre all'interno del calendario monetizziamo eh, perché comunque piano piano cresciamo, abbiamo tanti punti vendita, il sito internet, poi alla gente piace poi il fatto che inizia a vederlo nel negozio, inizia a vederlo nel bar, allora Comincia chiede… Ma allora esiste tantissime persone, sono <ride> convinta che non sanno che c'è un calendario cartaceo, anche se ci seguono. Infatti, quando pubblico un post dico: ah, Ma allora si può comprare? Dove si può comprare? Perché no, non, lo, non lo pubblicizziamo tantissimo, però siamo contentissimi eh, dei, dei nostri affari, fra virgolette, <ride> perché <ride> ogni anno cresciamo. E questo è bellissimo perché evolvono naturalmente sì. insieme alla vostra community, tra l'altro un altro aspetto appunto che hai sottolineato tu e mi ha colpito molto è il fatto che ehm, vi prendete cura della vostra community come una famiglia si vede e, e questo significa anche non cercare di eh, in, imporre delle promozioni continue o, ehm, perché poi mh, inevitabilmente si quest, viene un pochino a minare questa, questa esatto. continuo tentativo di vendere, viene a minare un po' la, sì. la relazione. Eh, perde anche il valore, la pagina, che quindi non è più la frase del giorno, ma è voler per forza proporre qualcosa. Eh, e questo è veramente bellissimo. Non so se potrebbe funzionare sempre, però, io credo che possa essere un aspetto chiave eh, nel momento in cui cominciamo, mi metto nei panni di qualcuno che sta creando il proprio brand, il proprio progetto, eh, avere obiettivi ambiziosi che sia in termini monetari o in termini di social following è sicuramente onorevole, eh, però ecco cercare una cosa che hai detto e che credo sia un altro fattore importantissimo, abbiamo fatto tanti piccoli passi, eh, sono i piccoli passi che poi generano uno sì. tsunami, eh, nel senso che chiaramente ecco, il mare è fatto di tante gocce, la singola goccia da sola sembra irrilevante, poi però si crea l'oceano. Quindi hai parlato di... Um, restare fedele ai, ai, ai vostri valori, questo è stato un elemento chiave che sicuramente è stato anche percepito uh, da, dal, dai vostri follower, Avete, hai parlato di fare tanti piccoli passi, eh, se dovessi individuare altri due barra 3 fattori pratici che a tuo avviso secondo te eh, vi hanno aiutato nella crescita costante, quali sarebbero? Ah, innanzitutto la passione e la prima cosa il motore più grande è la passione che quello che fai lo devi fare con passione si deve sentire, la devi emettere, ma la devi sentire anche tu in sostanza devi fare quello che ti piace allora eh, non ci sono porte non ci sono barriere E innanzitutto secondo me la chiave principale è quello, fare le cose con passione, poi chiaramente ci vuole costanza ci vuole determinazione, ci vuole impegno. Quando qualcosa, qualcosa non va qua, ehm. come previsto, perché sicuramente vi sarà capitato, ehm, che cosa fai per non farti prendere un po' dal, dallo scoraggiamento e magari mh, cominciare poi a perdere quelle opportunità di cui parlavamo prima, la fortuna, le opportunità, le coincidenze. Cosa fai quando qualcosa non, non funziona come previsto? Io non mi faccio tante previsioni, sinceramente. C'erano aspettative? Sì, pochissime. E secondo me va sempre tutto bene. e Comunque, ho delle persone dietro, soprattutto l'altra persona che non vuole mai apparire che, comunque, <ride> è una persona molto in gamba che è Massimo, che poi è l'idea perché l'idea è sua. E io perché io sono molto più istintiva, passionale, e eh, irrazionale, ho, ho dietro delle, alle spalle lui che è una persona molto ponderata, molto brava, molto mi dà una gran mano lui, però diciamo che va sempre tutto come deve andare. Mm, è una risposta che non ho mai ricevuto e che credo che sia veramente incredibile perché non avere meno aspettative si hanno eh, meno poi un'eventuale delusione ci, sì. insomma, ci, ci scoraggia Noi Siamo sempre contenti dei nostri <ride> risultati perché sempre un crescere, e un evolversi, insomma siamo sempre contenti direi. E quindi se ti chiedo qual è la vision per i prossimi, non lo so, cinque anni? Ne avete una o andate o procedete a piccoli passi e, e vedete, andate con il flusso? No, io direi che io personalmente vado col flusso, procedo a piccoli passi, abbiamo fatto un grandissimo passo quest'anno che è stato quello di darlo in distribuzione a un'altra un azienda che è molto strutturata, quindi ci pensano loro a rivenderlo ai punti vendita e quindi abbiamo un impegno con loro. È abbastanza lungo nel tempo, però non, non vado mai oltre a qualche mese. Non so se è il mio pregio o il mio difetto. <ride> però mi insomma, so fino molto... adesso ha funzionato. Ha funzionato. <ride> <ride> Soprattutto con le aspettative. Sì. Soprattutto con le aspettative. A chi si trova a partire oggi in un contesto ahimè un pochino più complicato come dicevi tu dal punto di vista social, perché l'algoritmo di qua, perché il mercato è pieno di concorrenti di là e ha un po' la sensazione di trovarsi all'inizio di questa montagna da scalare. Che cosa ti senti di suggerire? Eh, non è facile, innanzitutto direi di fare quello che più ti piace, no? trovare la tua specialità dove sei brava e, e, e quello che ti piace fare metterci tutta la passione tutto il cuore metterci tutta te stessa e questo è bellissimo, tra l'altro la passione sembra quasi un cliché, no? è un concetto molto commercializzato, ah, fai quello che, che ami okay. e tutto no, si trasforma, in realtà questo è un'estremizzazione, ma eh, la passione è, è l'elemento che quando poi ti trovi di fronte alle difficoltà ti aiuta a tornare in qua, perché se non hai passione per quello che fai alla prima difficoltà diventa anche facile gettare la spugna e lasciar perdere. E nel momento in cui hai la passione che ti guida, hai quella carica in più quando il vento magari sembra un pochino sfavorevole. Quindi ti ringrazio per aver ricordato anche questa cosa che non è banale come invece a volte eh, sembra. E, Sofia, io spero tra l'altro mi era venuta questa idea… È venuta in mente a me un'altra cosa, Vai, vai. perché mi piace dirlo, cioè pensarlo, di ascoltare gli altri perché ti possono dare tanti consigli, ma di fare di testa tua <ride> Perché se fosse perché, sai all'inizio quando abbiamo iniziato, sai quante persone mi, mi hanno scoraggiato dicendo ma cosa fai, ma cosa pensi di fare eccetera, mi dicevano proprio ma cosa pensi di fare, se io avessi ascoltato tutti non sarei qua, invece sono andata avanti di testa mia, ho ascoltato il mio cuore, quello che mi diceva e sono andata avanti. Volevo solo aggiungere bellissimo, questo, bellissima Sofia. Ecco. Mi hai, mi hai fatto un pochino venire la pelle d'oca perché credo che questo sia una, un elemento fondamentale. Troppe volte ci facciamo influenzare dall'opinione degli altri e, e se solo no. Eh, un pochino più sicure di noi stesse, che non significa avere tutte le risposte ma significa sapere che abbiamo le carte per farcela anche di fronte ad una situazione che magari non è esattamente quella che volevamo fin da subito. Io tra l'altro spero che un giorno faremo magari un calendario di Impact Girl, chissà, è una cosa che mi è venuta mentre parlavamo ho detto mm, magari è una cosa su cui possiamo fare brainstorming. Sofia un'altra cosa che mi hai detto uh, off the record mentre non stavamo registrando è stato il fatto che um, uh, sì all'inizio magari siete stati i primi, poi però ad un certo punto eh, in molti hanno deciso, hanno avuto questa geniale idea di eh, copiarvi, a volte anche in maniera abbastanza eh, peristica. Quindi eh, la prima cosa che a me ho, ho subito fatto una faccia come dire come, come è possibile, come hanno usato e tu mi hai risposto, dillo tu cosa hai risposto perché è troppo bello. Ho risposto che anzi, forse proprio per il fatto che ci sono tante altre copie in giro, che non sono l'originale, perché alla fine noi siamo i primi, siamo l'originale, ci ha dato anche forse più notorietà. La gente cerca proprio il nostro, quindi alla fine forse ci ha anche giovato il fatto che <ride> esatto, è stato un vantaggio per noi, non ci ha fatto poi. Lasciamo, diciamo sempre lascia che ognuno faccia il suo lavoro poi chiaramente i risultati, insomma, derivano, abbiamo visto, da tanti eh, fattori. Tra l'altro mi viene proprio in mente l'hashtag felice, felice di essere copiati, eh, sì, sì. che sottolineo perché un sacco di volte chi ha un progetto, un'idea, non la condivide o non la comincia nemmeno per paura proprio che qualcuno gliela rubi. Ma eh, in realtà ti possono rubare l'idea come contenitore, ma non ti possono rubare chi sei. Esatto, chi brava. Chi è lei, la frase che, è top che le persone, che le con cui le persone poi si connettono quindi eh, bellissima testimonianza. E grazie per essere stata con noi Sofia! è stato veramente un grandissimo piacere. Anche per me Cecilia e comunque le tue frasi sul mio calendario ci sono sempre, <ride> <Grazie>. <ride> perché pie, ti seguo sempre Cecilia. <ride> grazie mille, io seguo sempre voi, quindi assolutamente. Fin, ci... fin dall'inizio, dai primi anni, sono già tanti anni, non sono costante, però comunque <ride> ti stimo molto grazie mia, te, è veramente sì. un onore per me grazie grazie io ricordo a chi ci sta ascoltando che eh, troverà tutti i punti della nostra chiacchierata insieme suddivisi minuto per minuto sotto al uh, video uh, se state guardando il video dal sito bitstratinoacademy.it slash podcast se state guardando da youtube troverete comunque tutto il minutaggio suddiviso se invece state ascoltando soltanto l'audio eh, andate nel sito così trovate <ride> tutta la suddivisione minuto per minuto e se volete recuperare un punto eh, che volete ripassare senza ripartire da zero potete volare direttamente lì. Naturalmente vi invito anche a condividere qui sotto quale eh, delle condivisioni di Sofia vi ha colpito di più e vi portate a casa per metterla in pratica nella vostra attività.